Ragazzi come vedete questo SCP ha fatto anche un mini figlio tipo se vedete È orribile E, e questo è l'SCP cioè, della dirlo. scorsa la È orribile lo so invece qua c'è tipo la madre Che schifo Oddio che okay. Madonna <ride> se fa schifo sta qua Allora niente eh, andiamo avanti Vi volevo anche far vedere questa parte No ritorna Praticamente eh, qua c'è il, il dic Diciamo il GPS dell'SCP 3199 Tu eh, no, Nonno sei completamente <ride> <un> <ride> eh, Oggi sono un po' fuso Scusa. Ok, bene, allora Chi iniziamo sono? ad uscire comunque Allora, l'SCP che dobbiamo vedere oggi si trova, eh, diciamo, a sinistra della, diciamo, del nostro laboratorio Ok Quindi, bene, dobbiamo incamminarci Chissà quale Ma sarà l'SCP ah. No, allora, io ho trovato la cella che ho già visto che era un po' distrutta anche soprattutto dall'inizio Pure? Sì, sì, purtroppo Come quella sì. scorsa Sì, come quella scorsa E eh, mi sa che sarà un, il modus operandi di tutto quanto il nostro lavoro Oddio. che faremo qua Ecco, appunto Perché, eh, diciamo, eh, non lo so, secondo me in questo mondo è successo qualcosa Perché, con questi ma SCP Ma infatti, ma che razza di mondo è questo? Non lo so, di certo non è un mondo normale di SCP Ma questo, questo poco ma sicuro. Eh, sì anche se comunque mi sembra un po' complicato trovare la cella perché io ho una memoria ti ricordi? bruttissima. No? no, no, no. Però forse da qui da, da qua sopra possiamo riuscire a ritrovare il posto dove si trova appunto questa cella. Ma c'era del sangue, la troviamo facilmente, oh. Sì, sì, sì, ma infatti c'era del sangue. Ah, eccola qua, l'ho trovata. l'ho trovata. trovata. Sì, sì, sì, tranquilli. Eh, per fortuna io sono una persona che ha molta memoria. Quindi l'ho trovata. Allora, ma c'è sempre del sangue. Eh, ma guarda, sì, cos'è so questo materiale sangue? nero? Io non me la ricordavo però questa carne qua ma, che... Ma infatti, siamo... ma che è? Allora aspetta è un attimo, schifo? Di togli... uh, ma schifo. Ma cos'è sto schifezzo? No, che schifo. Deprived schifoso? mess. Sarebbe tipo la carne deprivata... Ma che Mess. Cos'è che vuol dire mess? Eh, non macello, so, casino. Questo... No. Eh. Boh. Se non sbaglio, credo. Non lo so. Comunque tieni a tu per sicurezza, dato che, che sei schifo. vecchio. Quindi ma che schifo. Sc scendiamo, lasciamo perdere, guarda. Allora, la cella è qua. E dentro vedo qualcosa ah, di... Eccola. Strano. So ma ma cos'è? Ma è tutta rotta? Sì, ovviamente è tutta rotta Che cos'è ah, quel ecco. coso? Ah, il è... ah, SCP 999 mi sa 096, Nick C'è anche la, il coso il... È cieco lui, vede un po' male Cos'è sto coso? Ah, allora, cos non, non eh, so Perché fa sto suono orribile? No, lo voglio uccidere, cos'è? Eh, è pure putrefatta, che schifo sì, sì, sì. Allora, questa qua è sempre la deprived mess. Quella che avevamo visto. Che non... sinceramente non so che cosa sia. Ma okay. ce l'è tutta distrutta, però. È sempre tutta distrutta, come al solito. Oddio. Ci sono dei cadaveri, dei scheletri. E poi qua dentro, se entriamo. Allora c'è la cesta sicuramente Quindi questa è una parte positiva Perché appunto possiamo ritrovare eh, però la rotta è scappato mi sa SCP 096 eh? Esatto la rotta probabilmente eh... è... E quindi è scappato è... Ma comunque c'è la... il GPS di SCP 096 Infatti si chiama anche 096 quindi perfetto Ah perfetto perfetto Adesso dobbiamo anche andare a trovarlo Ragazzi io vi devo dire la verità Ho molta paura di questa situazione Perché non so che cosa eh, per Perché stiano succedendo queste cose non so che cosa ci sia in questo mondo, è tutto quanto troppo strano. È molto strano. E più che altro una cosa, dove lo mettiamo? Perché noi lo, cattur lo dobbiamo catturare, no? E eh, eh, lo dobbiamo mettere in un post. Caspita, hai ragione eh, alla forza. Dobbiamo esatto. andare. E dove... allora, dove dite? Dite di andare in questo pianeta giallo. Tu Nick cosa dici? In questo pianeta giallo? Eh, è bello sì, grande, però mm. ci, sta... ci potrebbe anche stare, forse anche più in SCP. Mm. Ma sei sicuro? Perché non. Cioè vediamo perché non lo so questi laboratori sicuramente non, non li ho nemmeno mai visti quindi non lo so oh. allora no secondo me no qua no è perché... sicuro mm, boh non lo so no questo qua mi sa che va bene per l'old man ecco esatto quindi allora eh, no ok perché già dall'entrata ho capito tutto invece cerchiamo di capire eh, direttamente quale appunto pianeta utilizzare magari forse questo qua azzurro forse secondo me questo qua azzurro va bene quello con la spada dentro che, ah ok P poi comunque esteticamente sono anche molto belli questi be sono in Sono bellissimi infatti Veramente bravi a chi l'ha fatto. Cioè, nel senso, non so comunque cosa Ti è successo qua. Perché questi pianeti ci siano. Però comunque sono boh, Cioè, Sembra che comunque, secondo me, sia stata la Fondazione SCP che ha fatto questa cosa. Ma infatti, sono bellissimi, veramente. Uh, tu stai parlando a voce bassa. No, tu stai parlando fine. a voce bassa. Non, non, scherzare, non scherzare nemmeno, sai? Che dobbiamo siamo in, un, in una situazione complicata. E tu scherzi pure. Oh, svegliati! No, no, ho no, scherzato. È che sto un po' così, ecco. Eh, eh vedo che stai un po' così. Ok, allora concentriamoci bene, lo faremo qua. Allora, io direi di mettere già subito la Portal Gun qua dentro. Ok, ho messo il portale azzurro io, eh? Quindi, va bene, va bene. Concentriamoci. Ok, bene. Allora quindi dobbiamo andare verso le SCP. e mi pare da questa parte mi pare di sì quindi forza venite da questa parte seguitemi e voi statemi dietro Sì ti, segui ti seguiamo Allora vediamo un attimo guardate che non so che cosa succederà in, questa, in questo caso e mi sembra che sia più da questa parte Esatto è più da questa Sicuro? parte Sicuro? Sì sì Ma sì Secondo sì. te cosa farà quando lo troveremo? Nick per rispondere alla tua domanda comunque secondo me appena ci vedrà farà uscire altri SCP come quelli là Quindi e dobbiamo stare attenti Assolutamente sì, dobbiamo stare attentissimi Perché chissà che caspita potrebbe succedere Allora avviciniamo Eccoci qua lo vedete Allora io direi dire oh di Dio, cercare Sì eh lo so allora, Vuoi già provare cercare... a catturarlo? Eh proviamo Allora Stai attento però questo qua eh, lo so, lo ma lo devo... è cattivo Devo andarmi. Oddio oh, no, no, no, Non guardarlo allora, Ok guardarlo. uno è andato Però no dobbiamo catturare quell'originale Porca miseria Forza, E andiamo. non guardarlo stai attento eh lo so ma tanto Ma perché ma, faccia faccia? ma raga ma guardate Ma sta strisciando letteralmente Ma, ma che caspita sta facendo Ma non si sa È come se stesse appunto Scappando di nuovo da noi Ma perché tutti ma quanti Ma perché lo fanno Non lo so Anche lo scorso Stava scappando da noi Ma questo lo fa pure strisciando peraltro Allora cerchiamo di Uscire da questa ma strano, parte Ma In non strisce Ok eh lo so, in teoria si dovrebbe alzare in piedi, ma non lo sta facendo. E mi sembra strano... Guardate che sta andando di nuovo... No, non mi dite. Scusate un attimo. Dove ma sta andando? Posto... Eh, in questo sta posto andando? mi sembra abbastanza oh. familiare rispetto alla scorsa Attendo volta Tendo che lo perdiamo. Eh, da questa parte lo vedo. Lo sapevo, ma sta andando al ponte, raga. Sta anche and... lui. Sì, anche, anche lui. lui. Ma perché? Ma no, perché... Tutti là. Eh, eh, perché lì c'è un qualcosa. Lì c'è un, un, un qualcosa. Guardate, vorrei dire qualcosa, ma vorrei evitare perché sennò sarebbe un po' scurrile. Sono sicuro okay. che lì ci sia qualcosa che li attira, qualcosa di strano, sicuramente qualcosa di oscuro Qualcosa che non me lo spiego e che fa anche molta paura, sinceramente E io infatti, io ma siete dietro di me, ok, perfetto Sì, sì, siamo dietro di te Ok, forza, andiamo da questa parte, cerchiamo di seguirlo Ma è andato, Ma perché okay, sono sì. attratti da questo ponte? Sta io non ho capito No, sta, ok, però attenzione a non guardare Cioè, si è bloccato? Come? Si è bloccato? Eh, non si muove? Cosa, cosa gli è successo? No, no, attento. ma lui, lui, lui è tipo la sua, tipo la sua cosa. Ma questo qua è uno vero. Eh sì, lascialo stare, poverino, che tanto ah, non fa niente. Non guardatelo. Anzi, non guardate. scusa un attimo, devo mettergli il coso qua sotto il portale. No, raga. raga attento, guardare, stai attento, attento. stai attento, attento. Stai attento. Che dopo se inizia a urlare alla fine. Eh, esatto. Vabbè, lasciamo perdere. Nick, non cadere nel portale. Non guardarlo. Ovviamente, io ho detto di non cadere nel portale. Che cosa ecco. fa l'imbecille? Cade nel portale. nel portale. Oh, ti sembra il caso di ridere? No, in una situazione scusami. come questa? Ecco, Dai, vabbè, va... guarda, okay, io esco. non lasciamolo lì. Eh sì, ecco, diciamo. Ma no, sto arrivando. Forza, dobbiamo andare a catturare l'altro. Ma è ancora bene, qui dentro. Bene. Vediamo se sta ancora di nuovo al porto, perché magari usa questo ponte per andare da qualche altra parte. Nel dubito eh, secondo me è andato lì. Però abbiamo esatto, il beneficio, secondo me, dubbio. come l'altro, ti ricordi? Sì, sì, ma l'altro infatti era andato da questa parte. Ma poi il bello è che non escono nemmeno da questa parte, cioè vengono qua e aspettano. Cioè aspetta, strano perché? perché? Aspetta, di essere catturato, scusa, adesso cerco cerco di spingerlo ma... un attimo. Attento. Ok, ok. Ma allora raga, non mi sembra normale, cioè, mi sembra fin troppo semplice questa cosa. Cioè, è, è sai che è only, vero? però tu sei un completo guarda, io no, con te Allora, scusa ma quante scusa ma concentrarsi per un minuto su una cosa, ma ce la fai porca miseria? Ma cioè Ti per, per favore, faccio? stiamo cercando di catturare un caspita di SCP, tu che caspita fai? Cadi come un anvil in testa ad un rincoglio, cioè veramente svegliati, Sono ok? Tornato. Vieni qua. Eh sei tornato? Che caspita di voce fai pure? Attento? Okay. Ok, M mi è sembrato strano. Come oh, Oddio, no, stavo per guardare. Non sono di più, non no. guardateli. Non guardateli, Nick. Dove sei? Questi spaccano tutto. Ma non eh. mi ha fatto entrare. Non mi ha fatto entrare. Ma, ma che ma sai cosa fai adesso? Torni a casa da solo. Torni a casa da solo perché io mi sono stufato di te, ok? Forza, vieni, nonno. Ok. Ok, andiamo. Allora, adesso cerchiamo di fare una cesta. Hai del legno? Eh, no non so del legno, lo vado a prendere Vai, vai a prenderlo da, da là Adesso praticamente sì, a, sì. Facciamo una cesta Mettiamo mh, diciamo come cazzo si chiama Il coso qua dentro Dentro il pianeta azzurro Ok E, e appunto mh, Questo sarà il GPS di, di 0.96